Zombie Apocalypse, Eccomi qui, allora, in un altro nuovo video di stasera Dunque, come state? Allora, in un altro video per parlarvi un po' di quello che farò stasera Ovvero, mm, mi concilerò tra YouTube e TV YouTube e TV, TV e YouTube sì. innanzitutto tra poco mi devo struccare, anzi struccare sono poco truccata perché mi ha solo truccato ovvero queste qui le ciglia e, e vabbè il flash già se n'è andato perché un pochettino ce n'è non molto, non appena perché il resto del concavo ovvero questa parte qui che eh, è stata pure da dalla zanzara, molto bene, fantastica Vedete, qua apriamole a parte. Eh, non ho fatto chissà che, che video prima, però spero che vi abbia tenuto molta compagnia. Mi dispiace per l'appunto che eh, non so, non ho potuto fare video vlog stamattina. Avrei voluto, ma non ho potuto perché, uno, eravamo di fretta, e due, eh. Non è stato possibile perché non è che non volevano gli altri, avevo paura di riprendere le persone che non volevano essere riprese, cioè la privacy delle persone che erano davanti a me e dietro di me, quindi ho evitato niente. Dunque, eh, sì, se mi vedete al buio è perché allora... Eh, la, la, la luce della lampadina si è fulminata non so cosa, adesso controllo, aspettate un secondo allora, purtroppo la luce è quella che è e quindi per forza di cosa ah, se sentite l'umore è tutto a posto e la televisione è di là e sottofondo, se sentite sottofondo cose strane è la tele quindi non ci fate caso, grazie ehm, ho aperto la finestra c'è poca luce ancora ma quella che c'è ci teniamo Ah, niente mm. ho appena finito di cenare ma uh, potrei anche uh, ricenare un altro momento aspettate un secondo voglio dire una cosa dov'è che ah, ok sono le 4.57 oh signora ho a quest'ora no, non ci posso credere sono le 16.57 possibile si sì, sono le 16.57 boh ce n'è un'ora così boh vabbè non mi so spiegare questa roba comunque niente ehm, era solo per dirvi che volevo parlare un po' con voi eh, il prossimo video non vi prometto niente perché veramente non lo so volevo promettervi di fare un video trucco ma magari, magari la farò con questa sempre con questa palette vedete bella questa palette, adoro io non lo so con gli altri telefoni non si vede quasi una mazza con questo si vede perfettamente mm, c'era che... Vabbè, e niente quindi tutto sommato ah, questo qui è lo Xiaomi l'altro è l'iPhone 7 quindi non lo so cosa c'è Poi non altro che è un Galaxy A13 o 3, non mi ricordo, comunque non importa. <coughs> con quella Galaxy non è che si vede al massimo la luce, non capisco il perché. Mentre con questo qui si vede meglio tutto. Boh, non capisco il perché. E niente, ah, come profumo mi ho messo stamattina un po' del bambò bon bon malizia, questo qua, vedete? che si chiama il primo bacio buonissimo ragazze non mi dico che quanto è buono ha una formazione fantastica aspettate dove ecco qua molto molto buono già e niente ragazze quindi tutto sommato ah una cosa da precisare che eh, ho trovato, ah eccolo che era. Um, ho questa qui, ve la vedete che c'era a che punto è um, a qua perché la sto terminando l'altra è lo stesso inverso sì, ok no guardavo dietro la telecamera se c'è se c'è è uguale alla stessa queste sono 100 ml il prodotto no, 400 ml il prodotto vedete 400 ml di prodotto però vi stavo dicendo cosa che non mi ricordo più ah si sì, che questo dautorante non è il massimo è delicato sulla scelle non fa non fa fastidi però boh, vedete oddio mio ok lo devo mettere qua perché non si vede una mazza ehm. Praticamente non, non, è, non è così bello come... Sì, si la promozione è buona per l'amor di Dio, ma... Sembra che mi faccia un po' puzzare da celle, non voglio dire una paginata, però boh. Allora, quanto c'è di prodotto? 6 mesi di paura, per 50 ml di prodotto. Come quella crema di viscite che cioè c'ho qua, da questa parte. Yeah. Questo è deodorante appunto efficace. Deodorante non interessa l'ora perché tanto mi lavo e mi lavo ehm, avvenne il termale, è costato la cifra di 12,90 euro. Io di scanto la pago di meno di solito, ma questo mi è costato non dico molto, ma una sassata direi. Non sono pochi 12 euro però potevo evitare di spendere questi 12 euro e comprarmene uno che costava di meno e faceva, faceva molta resa questa la resa la sua resa la fa nel senso che fa un beneficio perché non mi fa non dico pulsare non mi fa più tanto però non sento fastidio quando me lo applico sia quando non faccio la, la, la, la celetta sotto mi faccio quando non mi fanno la celetta la setista sulle, sulle braccia cioè sotto le braccia cioè sotto le ascelle che quando non mi depilo, o mi facevo... il rasoio l'ho abolito completamente, sapete perché? Perché col rasoio una volta mi sto tagliando, non dico le ascelle, ma quasi, quindi ho evitato. Le gambe ne vogliamo parlare? No, commento, lasciamo perdere, lasciamo perdere, <ride> e quindi questo eh, sì, ma è anche ogni rimandato non lo accantono, accanto, come si dice? Accantono, sì, non lo accantono, non lo metto da parte, ma è un bocciato perché da una parte è delicato sulle ascelle, ma non è profumato come me lo aspettavo, quindi è un, è un ni, è un ni basso basso, non lo so perché, non vi so dire ragazzi, avrei voluto qualcosa di più specifico, di più promettente, profumato, vabbè, non devi profumare l'ascella però non deve neanche puzzare via su, e anche voi però voi direte anche noi cosa? no, non ce l'ho con voi, ce l'ho con, eh, con chi ha creato questo benedetto deodorante no, mamma mia vabbè lasciamo perdere, scusate ragazzi, lo sfogo, non ce l'ho con voi ce l'ho con chi crea deodorante potrebbe anche dare aspettative, grosse aspettative di non, scusate ma c'è un pelo qua boh. ah, era del pennello e niente, che c'avevo grosse, grosse, grosse che sto dicendo: grosse aspettative, lunghe, lunghissime aspettative su questo Benedetto Deodorante. E vabbè, siamo lì. Poi, cos'altro dirvi? Ehm, niente, non lo so. Stavo pensando di volevo uscire ma sperando che non piove non, non esco per adesso non esco più sono uscita tutto il giorno appunto e adesso sono già stanca e poi che ore sono adesso aspettate secondo me sono le 17.30 no sono già le 5 poi alle, bar, alle 7 barra 8 si fa buio e non è il caso di uscire no no no non voglio evitare Potrei uscire da pomeriggio non tardi pomeriggio presto e poi rientrare a una certa ora cioè rientrare tra le 4-5 ma oggi non sono voluta uscire anzi oggi sono uscita tutto il giorno sono rientrata a casa come dicevo appunto che erano le, eh, sì le 11-12 alle 11 siamo imbarcati sul traghetto e alle 12 eravamo alle mezzogiorno eravamo già a casa. Già. E, alle, e alle 2 ci stavamo già guardando, sia beautiful. No, allora l'1.40 barra, passata 40 c'erano beautiful. Alle 2 qualcosa se non erro. C'è palombelli dopo che c'è sul TG5. Del mezzogiorno l'una c'è palombelli, ma c'è anche alle 2 una puntata. Un'altra puntata di un altro episodio c'è cioè di altre sentenze sulle rete 4 di Barbara Palombelli di forum Sì, e come vedete sono molto attiva su queste cose mi piacciono molto guardare i problemi dell'Italia dell ossia Barbara Palombelli che parla degli italiani di come siamo messi noi con, con, le, nostre, con le nostre famiglie noi tutti italiani con le nostre famiglie c'è chi è troppo attaccato al computer, c'è chi è troppo attaccato al telefono, o quello che è, telefono computer. Secondo me è la stessa cosa. E c'è chi è attaccato troppo um, vabbè, a, a parlare male o a dire cose che non stanno bene, c'è da Nintendo. No, non sto lanciando aperti a nessuno. Mi riferisco a certe persone che non mi piacciono, non parlo di YouTube. Non c'entrate voi nulla voi. No, non, non sto facendo nessun dissing, non vi preoccupate. Se mi direte, eh, allora di chi stai parlando, non hai coraggio di parlare? Ho il coraggio, ma non lo voglio dire, perché... Non, non, non rispecchia voi e al di fuori di youtube quando è al di fuori di youtube non mi, magari non lo guardate neanche questo video quindi cosa ve lo dico a fare non riguarda neanche youtube quindi è inutile che ve lo dico e che riguarda? preferisco non parlo della mia famiglia in generale la gente che c'è in generale non parlo di youtube al di fuori di youtube la gente strana che c'è non vi dico dove quindi c'è un pedro si ho buttato il sasso e nascosto la mano no non è così non è così eh, non me la sento di parlare eh, non è storia lunga ma non è neanche facile da raccontare eh, non vi voglio la sfogare perché poi magari se vedono questo video so che lavori quindi no comment e eh, niente anche io avrò le mie colpe, ma però eh, la gente è curiosa, è strana. Niente, non a posso ridere che mi chieda. Allora, eh, in questo video tag, anzi video vlog, guarda che cliccio, voglio parlare un po' dei miei profumi preferiti, che non sto più mettendo da mesi, ma ogni tanto metto. A parte questo qui, c'è questo qua. Poi, come altro profumo, dove l'ho messo? Aspettate un attimo, un secondo. E' qua arrivata. Allora, questo qua c'è della Fresia, della Perlier, molto buono, fantastico. Mm, molto, molto fresco. E anche sa di tra rosa e sabato di bucato. Non capisco il perché, ma <ride> mi, sarà, mi dà la sensazione di sapere di bucato. Poi i tesori d'orienti, visco e carcade. Anche questo tiene un solo goccettino. Però non lo, mh, non lo uso più perché tanto me lo voglio tenere così, com come non lo so cosa, come ricordo. Non lo so neanche io, anche se lo butterò. Ma tanto ho questo qua che è a te verbena, te verde e verbena. Questo qua, sempre dei Tiso di ed Oriente. Ed è stra buono. Anche questo, wow, top, fantastico. Prima non mi piaceva. Mi sono adatto anche nel naso. Voi bene. E questi sono due flaconi da 200 ml di prodotto dal powder dalla, dalla scadenza sarebbe di 36 mesi anche questo non è male però stamattina ho ancora addosso che non se eh, non sto scherzando c'è ancora addosso lo, il profumo di questo qua Bombo malizia quindi tre i miei preferiti io preferisco più eh, buon bon malizia anche questo non è male perché rientra tra le fragranze che utilizzavo quando ero ragazzina Perché penso che tutte le ragazzine di oggi utilizzano questo qua anche il playboy Playboy è una bomba ragazze, buonissimo stra buono chi non conosce il playboy non lo so io ma a me piace il playboy boh vabbè e mentre la fresia pellier, anche questa è fantastica, è top. Poi, poi, poi, poi, che c'è? Questo vero talco, pink, green fruit, come si chiama lì? Vabbè, questa, questa qui, molto buona. Ah, questa è proprio di talco, ed è frescolina. Mm -hmm. <ride> Niente, quindi top, già. Oddio, che pelle da mattacare. Vabbè, non me li voglio neanche toccare. Perché non solo mi dà fastidio quando me li tocco io. Eh, ma anche quando me li toccano la gente un po'... Vabbè. Ma perché devo dire sempre cose fuori posto? Che poi la gente non so cosa può capire. Non lo so, vabbè, c'è un Sono tutto strano. Non lo so, sono tutto strano. Oggi un po' sorrido e un po'... Eh, Parlo perché tante volte mi sembra che io non essere capita invece non è così, cara. Boh, non lo so. Sono, stra sono strana, boh. no, non sono strana, ma non lo so neanche io. Boh. <ride> e niente, ragazze. Eh, questo era tutto. Questo era il coso dei miei profumi eh, come palette. Ogni tanto vado a caso, vado a random appunto tra Zoeva e The Opulence, eh, questa qui della Flawless 4. Che ciao, vedete. Wow, vabbè, come vedete. Ciao, <ride> e qui appunto questi colori scarraggianti sono bellissimi. Aspettate un secondo, ecco qua, bellissimi, adoro, adoro, già troppo belli. Vedete, già qua, ho dato una bella, una bella crepata a un ombretto Poi, cos'altro c'è? Poi, poi poi poi poi poi se non mi cade tutto è troppo e poi la pick extra spice che non è male per niente come si apre? ecco qua questa. questa non è male questa è top uso tante volte quando sono di fretta o uso questo o uso questo qua che è tutto smacciullato questo qua sarebbe questo dove ho il dito io e niente ragazzi, questo era tutto, era tutto per davvero, perché come mascara e correttore sono sempre gli stessi, vedrete? Per chi è nuovo del canale ve lo faccio presente di nuovo, come si dice come in torre. Allora, che torre equivale a dire nu di nuovo, allora, mascara della Rimmel Scandalize Rolled, cioè scandalo di sopra di ciglia, fin ciglia, ciglia, vabbè, ciglia, sì. Questo. Oppure, anzi, prima di, prima di mettere il correttore, mascara, perché altrimenti c'è da sporcarsi, allucinante. Oltre alla mascara, metto anche un po' di pizzico di correttore qui. L'Oreal Infallible eh, 327 Cashmere, vedete? Ciao. Oggi quante volte ho detto, vedete? Non lo so neanche io. Non perché non sono sicura che voi lo, non lo vediate, lo so che lo vedete, però boh. Se sentite rumori tutti inquietanti, non c'è nulla di eh, inquietante, ma eh, ho vicini che ogni tanto fanno rumore con le finestre chiudendo e aprendo, non so che cavolo fanno, ma vabbè, niente. Aspettate il guardo. Ah, sono le 17.13, ok. Ora vi saluto e non ci si vede nel prossimo video appunto eh, non lo dico non lo dico adesso non lo dico più ma anzi va, seguitemi su instagram su tiktok e eh, eh, mettetevi un bel like al video non l'ho detto all'inizio ma lo dirò adesso qua like eh, commento se vi fa piacere perché mai no senza forzatura vi raccomando non vi forzate e se vi forzate... Non è colpa mia. No, non sto scherzando. Non vi dovete forzare. Ci mancherebbe solo quello. Lo dico, lo dico. Ribadirò sempre. Ribadirò sempre. L'iscrizione su YouTube, sul mio canale, ma anche su altri canali miei, è libera. Quindi deve essere libera. Altrimenti non ha senso. Anche se voi dite, eh, ma poi tu dici qua la... Anche se... Poi fatti finta di niente. Perché... Altrimenti sembra che ci sono iscritti proprio nulli, nel senso che, nel senso che, che mi, se iscritti, siete iscritti però come se non mi guardaste, perché è eh, vero, la vita è un'altra, non è YouTube, però non avrebbe senso avere iscritti, si può dire fasulli, sì, iscritti che, questa cosa qua non è sapere di stare dritta, vabbè, comunque iscritti che non... Eh, che non sono reali quindi per favore non dico solo stare attivi mettere like visualizzarlo tutto intero non lo so quanto lo visualizzate tutto intero comunque ciao like attivate la campanella se vi iscriverete ovviamente e instagram youtuber melania trattino, trattino basso 8 mm -hmm, e poi tiktok melania beauty makeup ciao melania ciao